Ragazzi disagio, non è mai successo una cosa del genere Yuriko Tiger ha rotto una sala giochi giapponese Ciao ragazzi oggi mi trovo a Shinjuku e stiamo per andare a provare un paio di profumi Perché voglio comprarmi uno nuovo qui a Isetan che è un famosissimo department store Poi vado a mangiare mi sa soup curry Questa sera mi incontro con Yuriko e finirò la serata poi a cucinare del pesce alla griglia Quindi veramente restate con me anche oggi che vedrete ci divertiremo Siete pronti? Ecco qui che entriamo Guardate quanto make up che vendono qui Tra l'altro Misha ha iniziato a lavorare per questo marchio qui male devo dire Mi sa che questa è la migliore Vabbè abbiamo deciso per quella di, di Prada E guardate quanto è figo che c'ha tutti questi yukata per Hanabi Che adesso sta per iniziare Quindi mi sa che verrò a prendermene uno qua a breve Vabbè adesso cosa potrei fare? Direi che si va a mangiare Guardate che carine queste donuts. Ne prenderemo una e ci facciamo una bella merendina Come si fa a decidere? Prendiamo praticamente il cane Hachiko mm -hmm. Ok vediamo se abbiamo vinto qualcosa Beh la prossima volta abbiamo 50 yen di sconto Yuhuuu mi sembra quasi un peccato doverla rovinare tra l'altro hanno fatto anche l'erba niente male le orecchie sono fatte con le mandorle comunque su questi giornalini potete lasciare tutti i messaggi che volete andiamone a vedere un po' insieme Crimi perché il negozio di crepe del padre si chiamava proprio crimi mi chiamo crimi la dolcissima crimi come se la figlia di uno fornaio al tuo tesino dicesse mi chiamo strudel la fantastica strudel prova a prendere un fiore in occasione del singolo flower se non ve lo siete scaricati andate a farlo subito oh. E mi sa che mi prendo questo. Sono aperte le scommesse. Quanto pensate che mi durerà questo fiore? Tititititì, 100 yen. Ma che bello che in questo ristorante danno in onda Tom e Jerry. Ecco che cosa ci mangiamo oggi: un soup curry, che è un curry zuppa che viene direttamente dall'Hokkaido. È veramente buonissimo. Mangiata E abbiamo finito di mangiare tutto Adesso andiamo a fare un po' di shopping A dopo Bene ragazzi Ho scoperto che ho tipo 300 euro di punti Da dover usare qui al Marui Entro la settimana Quindi oggi 300 euro di cose che non mi servono Per esempio potrei comprare 100 di queste Oppure tante pizzette Oppure questo Che non so benissimo che cos'è Questo però bisogna averlo Il sapone dei mini pony Il grande bicchiere di grande puffo Questo però è un po' poco inquietante O sembra me. Oh mio dio Questa è degli anni 90 Ah, almeno c'è scritto così Io è meglio che sto lontano da questo negozio Perché romperei qualcosa E poi devo pagare una cifra assurda Quindi io me ne vado Pubblicità progresso di Lilletta Ogni anno centinaia di action figure Vengono distrutte dall'irruenza di Sebastiano Serafini Figures in salvo da Seba restare indifferente alla violenza ma che carino sto coso per mettere gli ombrelli comunque ho scoperto che posso cambiare tutti i pointi in gift card quindi mi daranno adesso 300 euro di gift card che posso usare quando voglio in un anno mi sembra un'offerta migliore siamo ancora affamati, quindi si mangia ancora Spuntino Ecco che mi mangio le uova cent'anni Che mi ero già mangiato in un altro video Guardate che aspetto che hanno Tutte come le... So che a tanti non piacciono, ma secondo me sono la fine del mondo E adesso assaggiamo anche questi noodles con sopra il mabotofu Saranno buoni? Non saranno buoni? Lo scopriremo in questo video Mmm, veramente buonissimo E adesso ci beviamo un buon caffè qua Nel mio caffè preferito Guardate che caffè vecchio stile, un po' vecchio Europa Non è carino? Questi qua sono un pochino vecchi Stile come vedete i dolcetti Però assaggiamoli Noi ci gustiamo questa merendina e ci sentiamo dopo Ciao Sono anche Aikebupro con... Tan per tan tan... tan. Per con Yuriko Tiger E stiamo per andare a giocare a Tekken con la cosplayer ufficiale Cosplayer ufficiale o oh, come cosplay ufficiale Perché anche qua la cosa cambia Quella con il cartellino ufficiale Cosplayer ufficiale a livello mondiale di Tekken 7 Certificata ufficialmente da Bandai Namco Il logo ufficiale di Tekken No, che non vale niente perché tanto ci devo spendere anche i soldi per toccare a te che non ve lo danno Ma ne rendete conto? Anche le cosplayer ufficiali per toccare a te <ride> Dov'è che è? Quanto cose? Sai che non sono mai entrata in una sala giochi da non so quanti anni? Ah no, beh, siamo entrate a fare le puricola l'altra volta Praticamente è come fare una fototessera, ma in più persone E in maniera mille volte più faigamente nerd Ma che struzzo! Ma che stessi pezzo muscoloso è un po' una dominatrix le pure con la nostra non proprio di fare i giochi beh quasi dai sai che mi hanno insegnato a tenere la fotocamera così per fare le riprese più stabili anche se con me non funziona però mi ha detto ieri che quelli di Bali sono venuti meglio eh, è divertente comunque stai per vincere vero? Il rico Taiga il logo ufficiale vinto? si sì. si vinto si si si si si si si si si si si si si si si si ufficiale. si si si si si si si si si si si si si prima volta che succede? Ragazzi, Del genere non ho capito che cosa è successo però è ripartito Yuriko Tiger ha rotto una giochi giapponese brava Yuriko brava lasciamo Yuriko che ha distrutto una sala giochi giapponese a giocare a rompere altre console ci vediamo ciao vabbè comunque mi sono proprio divertito a andare nella sala giochi con Yuriko tra l'altro un errore in una sala giochi giapponese proprio non me l'aspettavo vabbè siamo tutti umani adesso comunque mi sposto dai kebukura shinjuku che devo andare a cena con un altro mio amico quindi ci vediamo dopo non so cosa sta facendo questo tipo. Ed ecco qua che ci è arrivato da bere e anche lo toshi, che però bisogna mettere sul fuoco. Ecco qui la nostra cenetta, mamma mia che buono! Itadakimasu! Ragazzi! Sapete che qua esistono ancora i posti dove si possono nolleggiare i DVD? Aperti fino alle 2 di notte. Uh, che bello il nuovo album di Utah Daki Tra l'altro una canzone l'hanno messa in Kingdom Hearts 3, mi hanno detto quelli della Squaresoft, quindi ascoltatelo. L'avete visto voi, Get Out? È veramente bello, cioè, merita solo per gli ultimi 5 minuti, però ne vale la pena se riuscite a resistere. Wow, quanti DVD... E laggiù c'è anche la sezione con tutti i manga C'ho solo 5 minuti però ci perderei una giornata Ma quanto è bello up! Avete visto il nuovo Cals? Io l'ho visto in aereo, mi è piaciuto molto E devo assolutamente vedermi che ancora non l'ho visto dello studio Ghibli questo fin qui Ragazzi ma ci sono anche i DVD di Orange is the New Black Che è originale per Netflix Non sapevo esistessero i DVD Vabbè, ho deciso che provo anche questo da Sudagoichi E vediamo se sarà bello Perché me ne hanno parlato bene però non l'ho mai provato Vi dirò com'è e con vista Shinjuku mi godo questo buon caffè E guardate qua che cosa c'è un mini wagashi che sono i dolci giapponesi Guardate com'è carino, farà un cesso, già me lo sento Assaggiamolo mamma. Mmm, è veramente buonissimo ragazzi è importante comunque vi ricordate che il 2 di giugno quando sono andato a fare la festa all'ambasciata avevo detto che ero indeciso se andare a vivere a Bangkok o restare in Giappone beh praticamente sono riuscito a trovare un compromesso perché mi costerà un po' d'affitto perché dovevo avere due affitti però riuscirò a fare entrambi i lavori quindi riuscirò sia andare a Bangkok a fare il consulente però due weekend al mese e forse qualche giorno della settimana sono giusto contento di ciò comunque buonanotte a tutti ci vediamo al prossimo video Ciao da Shinjuku Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store